Bentornati, prima di iniziare la visione mettetevi le cuffie, ne vale la pena, si sentono meglio, sono più godibili i video E poi sappi che ti devi iscrivere al canale perché da settembre ricomincio i video in officina, quelli tutorial dove vi insegno per quanto posso permettermi Delle cose su come curare la macchina, eh, cose utili e so che sono i video che piacciono di più, che generano più iscritti e, e, e che farò più volentieri più spesso. Qui, da Officina Cooper, il professore aveva una marmitta in mano e ha dato una volta allo sportello. Ora gli do una lucidata per vedere dove effettivamente devo andare ad intervenire ultimamente ne ho fatti pochi perché ammazza e pippa e stata a attaccare ma te ne ho fatti pochi perché mi sono fatto prendere un po' la mano qui le macchine e mi, mi andava di andare in pista, di, di ma un po' adesso, poi, insomma, non che in officina non mi dierta, insomma ragazzi buona visione. Eh sì, lì c'è una bella marcatura. Qui c'era una botta e ho stuccato. Mm. Anche qui, stessa cosa, paraurti. Quando l'abbiamo caricata con il carro attrezzi, purtroppo qua sotto si è spaccato il paraurti in vetro resina, perché come puoi vedere è molto basso. Colgo l'occasione, rifaccio anche questo punto qui. Prima do una mano di fondo e poi vernicio tutto, ma senza smontare. Sai perché? Non mi va giusto per coprire lo stucco Ci sono quasi, questo è incartato, devo incartare ancora quello e poi quello di là. Via! Eccomi qua ragazzi, ho scoperto una cosa davvero incredibile eh, Facendo un passo indietro il prof mi ha dato una botta allo sportello Lo sportello si è ammaccato, io la Subaru così non la posso assolutamente vedere Quindi ho colto l'occasione anche per riverniciarmi il paraurti Io però lo posso fare, se tu non lo puoi fare Allora prevenire è meglio che curare Quindi ti esorto ad andare su questa magnifica pagina del catalogo della Simone Racing del 2021 Se non hai il catalogo, e eh, sicuramente non ce l'hai ti lascio quattro link qui sotto in descrizione che devi assolutamente cliccare perché eh, ti consiglio di comprare la famosissima pellicola antisasso. È una pellicola protettiva, la puoi mettere sulla portiera perché c'è proprio la pellicola protettiva per la portiera, per la maniglia, sotto la maniglia e ora ti spiego perché, e anche per il baule. Non capita che presti la macchina alla tua fidanzata però succedere e hai visto con le unghiette loro quando aprono lo sportello tec, che lasciano quei bei segnetti lì sotto che poi ti ci casca sempre l'occhio che sono inguardabili terribili soprattutto perché sono impossibili da lucidare credetemi là sotto la lucidatrice non ci passa a mano il graffio non si leva quindi torno al discorso prevenire è meglio che curare mettendo queste pellicole protettive ma dove sta la bomba di quello che vi sto per raccontare è che io mi sono dannato la vita a cercare eh, le pellicole al metro, perché a me servono pezzi, non è che mi serve chissà quanto. Le trovavo tutte al rotolo, rotolo completo che costava un botto di soldi, mentre la Simoni Racing ti vende la pellicola al metro. Cioè equivale a dire un metro è la quantità di un, di un acquisto, due metri la quantità di due pezzi che vai ad acquistare. Quindi che cosa succede? Che risparmi un botto di soldi, fondamentalmente. Tutti vai a fare i track day, noi tutti andiamo a fare i track day, la sassata sul paraurti, sul cofano. Oddio Matteo, mi si è distrutto il coso su tutto il cofano pieno di sassate. No, con la pellicola no. Montala, mettila, ti lascio quattro link in descrizione qua sotto. Cliccali, vatteli a comprare e soprattutto utilizza il mio codice sconto di officina del pilota così per risparmi ancora un po' di più. Continuiamo col video. abbiamo finito, cambio tampone, metto il più morbido che ho, pasta numero 3, e qui si gode, perché la finitura che lascia questa Amei numero 3 è spaziale. direi che lo posso rimontare Ciao, spero sia piaciuto. Vieni a trovare su Instagram Officina del Pilota e iscriviti a questo canale, lasciami un bel like, un commento. Devastami la colonnina dei commenti.